Questa è una casa passiva come viene definita normalmente, fondamentalmente è una casa che eh, ha bisogno di pochi contributi di energia per poter mandare avanti le sue attività principali. Per cui eh, diciamo che è una casa che potrebbe essere definita senza bollette proprio perché ha delle caratteristiche che le permettono di essere autonoma dal punto di vista energetico. Questa era una vecchia cascina, una parte del 1850, di metà dell'Ottocento. Inizialmente avevamo pensato di rifare il tetto e poi nei ragionamenti successivi ho incominciato a dire ma se io faccio una casa che ci permette di vivere senza petrolio o quasi, probabilmente faccio un qualcosa di importante per l'ambiente. Una prima scelta, un cambiamento rispetto al paradigma dominante, ma soprattutto anche un qualche cosa che da una parte mi permette di rispettare l'ambiente, dall'altra parte mi permetteva di risparmiare anche le spese di una gestione classica. La casa può essere progettata, e costruita o ristrutturata in modo tale da mantenere il calore. Questo cappotto, sentite, è fatto con una struttura realizzata in fibra di legno per 5 cm, un intercapedine vuota che poi è stata riempita di fibra di cellulosa e questo fa sì che il calore non si disperda. Le finestre sono performanti, quindi cosa fanno? Catturano il sole quando c'è, non fanno uscire il calore, e oltre a dare luce quindi scaldano la casa. Tutto l'isolamento, tutta la parte passiva è realizzata con materiali naturali. Un altro modo per essere autonomi era quello di cucinare senza il petrolio. Abbiamo la possibilità di cucinare con dei classici pannelli a induzione e oppure con una stufa a legna. Questo è l'accumulo da 1500 litri che viene mantenuto in temperatura dai pannelli solari sul tetto e dalle stufe quando le accendiamo. Questo fa da pira, nel senso che quando eh, c'è il sole noi lo catturiamo, quando non c'è utilizziamo l'acqua calda che, che lui mantiene, che lui conserva e allo stesso tempo quando accendiamo una stufa, la stufa scalda quest'acqua che poi distribuiamo col battiscopa in tutta la casa. In questo momento la casa viene scalata dal sole, sta girando quindi in questo momento lui sta il calore che sta producendo lo sta facendo cir circolare. Nel, nel, nello zoccolina qui siamo nell'orto sinergico qui a fianco abbiamo appunto la parte di orto che stiamo preparando per la semina dei piselli per preservare la salubrità del suolo prendo della paglia e la utilizzo per coprire la terra, quindi io ho preparato il terreno per seminare tutto quanto poi coprendolo in questo modo favorisco la vita dei batteri sotto la superficie che copro con la paglia mantengo un minor necessità di, di, di acqua, paciamando il terreno si mantiene morbido e quindi mi permette anche di non doverlo più vangare gli anni successivi questo è un, un progetto che sembra complesso, può sembrare inarrivabile ma questo eh, non deve confondere perché è possibile anche farlo in un appartamento, in un condominio